Francesca, oggi fa veramente molto freddo, anche se siamo uh, in una giornata di sole. Cosa ne pensi del, delle due Alpha Fly, modello 1 e modello 2? Certo che la versione femminile è davvero leggerissima, ma innanzitutto come stai? Eh, sto abbastanza bene, mi sono ripresa dopo i campionati italiani che ho tentato di correre al meglio. Non sempre mi è venuto così bene, ma devo dire che qualche soddisfazione me la sono presa. Beh, sicuramente debuttare in 3.03 è sicuramente eccezionale. Comunque, cosa ne pensi di queste uh, uh, Alpha Fly uh, Next per 7? Allora, premesso che per la maratona ho scelto la prima versione. Penso che la prima versione sia tuttora più conveniente e più efficace e soprattutto più comoda e sulle distanze lunghe credo che tra le due non ci sia confronto. Qualcun spero che qualcuno mi contraddica, lo spero vivamente perché sono davvero bellissime. La seconda versione è meravigliosa di queste scarpe esteticamente. Sono altrettanto reattive, altrettanto veloci, sono velocissime queste scarpe ma sono talmente scomode e la, la tomaia è talmente rigida che eh, non viene particolarmente voglia di utilizzarle, soprattutto per distanze lunghe in cui potrebbero creare davvero dei problemi al piede eh, che poi diventano di difficili da gestire in una gara. Di solito Francesca questi confronti li facciamo? paragonando i vari elementi e poi alla fine un uh, confronto d'insieme. Secondo te a livello di tomaia quale delle due, tra virgolette, vince il modello 1 o il modello 2? 100% modello 1. Sulla tomaia um, è un parere personale, sulla tomaia non c'è davvero paragone in comodità e um, in aderenza al piede. La prima versione è una tomaia in flag knit, uh, classico, quindi è maglia sintetica, abbastanza morbida, non molto elastica ma abbastanza morbida, si adatta abbastanza bene al piede. Eh, nella seconda versione sono, mh, è un Atopnit 2, sono fili di plastica intrecciati tra loro, eh, molto traspirante, tutti e due sono molto traspiranti. La seconda, magari nei giorni di pioggia può diventare più conveniente perché si impregna meno quindi risulta comunque più leggera la scarpa da portare però è davvero molto dura c'è questo rinforzo in plastica dura sulla punta del piede che crea parecchi problemi ho sentito di non essere stata l'unica ad aver avuto un'unghia nera e la prima volta che mi capita in vent'anni che corro in definitiva è, molto, è una scarpa impegnativa Invece Francesca, a livello di eh, Zoom X di intersuola quale delle due secondo te vince? Difficile da dire perché ehm, non sembra cambiata molto nell'intersuola questa scarpa l'unica differenza che dichiarata poi da nike rock è aumentato nel tallone ma eh, mi interessa più che altro chi sfrutta bene il tallone su queste scarpe generalmente sono concepite per essere utilizzate di avampiede c'è un ulteriore strato di zoom x sotto il pod anteriore eh, nella seconda versione mentre nella prima c'è semplicemente il battistrada bello spesso ma è battistrada questo zoom x era pensato ho Letto che è stato pensato per, per dare un comfort aggiuntivo, una morbidezza aggiuntiva. Ritengo che questa intersuola mh, sembri tutt'altro che più morbida della prima versione. Cioè, paradossalmente, anche con questo strato di Zoom X, mi sembra più dura della prima versione, correndoci sopra. E quindi, secondo te, quale delle due è più reattiva e ripeto, quale vince? Reattività: dico che vince la 2, dico di poco, perché. Continua a essere molto conveniente anche l'A1. In comodità e in, e in efficienza, per chi ha un passo più stabile e neutro, eh, vince l'A1. Questa è più stabile, più reattiva, un pochino più pesante, anche a 15 grammi in più, se non ricordo male. L'A1 bisogna avere una buona meccanica di corsa, certamente, però risulta anche molto più comoda al piede. Può essere portata per 42 km, testimonio, davvero senza nessun problema. Invece a livello di battistrada, secondo te, come si differenziano le due scarpe e quale ti è piaciuta di più? Battistrada è, è una questione più complicata perché il battistrada della prima versione è più morbido e più grippante. Si consuma anche molto velocemente, è proprio morbidino al tatto, si comprime perfino ed ha davvero un'ottima aderenza. Il battistrada della seconda versione è decisamente non, non è necessariamente più duro, però è come più mh, plasticoso, diciamolo più plasticoso e un pochino più viscido sul bagnato. Quindi grippa comunque, grippa un po' meno, è cambiata proprio anche la forma del battistrada. Il battistrada della 2 si consuma pochissimo, perché mentre nella prima versione, fatti 100 km, l'usura si vedeva di netto, nettamente, nella seconda versione, fatti 100 km, sembra quasi nuova. Quindi il bilanciamento potrebbe rendere davvero più conveniente effettivamente questa la gomma e la seconda versione. Invece a livello di stabilità di tallone di allacciatura cosa ne pensi? Preferisci il primo o il secondo modello? Allora l'allacciatura è rimasta sostanzialmente la stessa, la differenza è un po' nel, nell'inserimento del piede nella scarpa perché nella seconda versione è stato alzato il tallone, è più alta anche la, la linguetta. Eh, nella prima versione era più ampio lo spazio, era un po' più basso, proprio il collo del piede e quindi era un po' più semplice entrare dentro per chi ha la caviglia un pochino più larga. Per chi qui ha il collo del piede alto e la caviglia un po' larga, Entrare diventa difficile, mentre lo spazio nella seconda versione mi sembra maggiorato rispetto a quello della prima versione, cioè mi pare che ci sia un mesopiede eh, leggermente più stretto e sicuramente più accentuato nella parte mediale, perché è più alta, c'è più sostegno nella parte mediale proprio, mentre la prima era sostegno zero, mi è sembrata un pochino più larga in avampiede, con una tomaia che non aderisce perfettamente, quindi il piede risulta un pochino più disteso all'interno. La è ottima in entrambi i casi, forse è stata migliorata quella della seconda versione. È stata migliorata perché, se no, più alta, stringe meglio fino dal collo del piede a livello alto. Invece, a livello di comodità, quale ti è piaciuta di più? Parlavi del fatto che hai corso con il primo modello eh, 42 km, l'avresti fatto anche con il secondo? Non avrei fatto la maratona con il secondo modello, per riuscire a utilizzarle perché voglio fermamente utilizzare queste scarpe ho talmente amato questo primo modello che non posso pensare di non usare il secondo. Le ho foderate con delle mascherine anti-covid in punta in modo da ridurre un po' la durezza di questa tomaia sicuramente è più comoda la prima versione non ci sono, non ci sono paragoni sulla sulla comodità sul piede alla calzata appunto dicevo soprattutto per gare lunghe non c'è davvero paragone la prima versione ci si sta dentro bene si calza volentieri ci si corre dentro volentieri la seconda versione eh, si va volentieri molto veloce ma dopo un po' è probabile che cominci a, a dare dei fastidi al piede se non a fare male Invece a livello di durata quale delle due consigli ai polistiamatori? A livello di durata nettamente la seconda versione perché il battistrada e l'aggiunta di Zoom X sotto i pod sicuramente garantiscono una durabilità migliore. Intanto perché questa scarpa qui finisce davvero di poter essere usata anche per gli enti perché suggerisco sempre di finire di utilizzarla per le gare e poi di cominciare a usarla per i lenti per chi desidera perché è un appoggio neutro. Finisce quando finiscono i pod alla fine. Questa li protegge molto meglio e ha un battistrada che davvero, devo dire, mi, mi sta sorprendendo per, per la durata e per l'assenza di, di usura. Mentre la prima versione si usura facilmente. Queste, questa mia prima versione, che sono le più recenti che ho, hanno meno di 300 km, dovrebbero averne su 260-270 e sono già decisamente consumate. Queste non faranno la stessa fine. Potrei, potrei garantirlo queste non faranno la stessa fine a livello invece di peso sappiamo che il modello 2 è aumentato rispetto al modello 1 hai avuto la sensazione che siano più pesanti correndoci? è una differenza minima perché si parla di 15 grammi se non sbaglio nelle versioni femminili e credo che il range più o meno sia equivalente in quella maschile non si sente molto la differenza devo dire non si sente perché essendo mh, stata leggermente irrigidita questa seconda versione la spinta compensa quando la spinta compensa alla fine il peso non, non disturba un po che si tratta di un peso limitato eh, e un po che alla fine compensando secondo me in un altro modo instabilità Ma alla fine non è un peso che si sente che disturba assolutamente parlando con i top runner alla maratona di Ravenna però mi dicevano che comunque secondo loro un po' il, il peso si sente. Io ho utilizzato il primo modello, comunque chiaramente è una scelta un po' personale e quindi Francesca in sintesi a chi consigli il primo modello, a chi consigli il secondo modello e durante questo periodo di Black Friday se dovessero esserci delle offerte sul primo modello le consigli. Rimane un dubbio sulla data di produzione sulla durabilità effettiva della gomma prima di essere utilizzata quindi di questo Zoom X che potrebbe indurirsi secondo alcuni. Io per ora non l'ho notato anche acquistando primo modello scontato una cosa che ho fatto la ritengo molto conveniente e le uso eh, per ora non ho notato la, che la suora si è rigidita se ci fosse questo rischio dovrei consigliare a tutti la seconda versione per la comodità sicuramente la prima versione a condizione di avere un appoggio neutro quindi di non avere problemi di stabilità perché è meno stabile per chi desidera spendere il prezzo di distinzione di queste scarpe che non è basso eh, la seconda versione è sicuramente più conveniente perché durerà di più ed è comunque molto molto veloce quindi è una scarpa che comunque può, può dare molto anche per il prezzo che spenderete. Grazie Francesca, speriamo di poter fare ulteriori recensioni assieme. Stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!